Grande fratello Vip, Bossari e Aida, Daniele e i complimenti alla Jespica. Daniele Bossari e le inaspettate parole su Aida Jespica, complicità al grande fratello Vip. Daniele Bossari e Aida Jespica stanno vivendo la loro prima settimana da finalisti isolati dal resto dei concorrenti. Il grande fratello Vip ha infatti deciso di trasferirli nella Flower spa, nascondendo il tutto agli altri inquilini della casa. Una coppia davvero molto strana che, però, a grande sorpresa ci sta già regalando grandi emozioni e soddisfazioni. Seppur non si siano trovati daccordo allinizio, ad oggi i due sono molto uniti, tanto da raccontarsi senza filtri luno allaltra. I più maliziosi hanno anche iniziato a fare delle battutine riguardo alla possibilità di vedere i due sempre più vicini e complici. In ogni caso, entrambi sono già innamoratissimi dei loro rispettivi compagni. Il conduttore però non ha paura di dire quello che realmente pensa, esteticamente, della bellissima venezuelana. Grande fratello Vip, Bossari e le simpatiche battute su Aida Espica. In un esclusivo confessionale, Bossari si è lasciato andare a qualche ironica battuta nei confronti di Aida e della settimana che dovrà vivere da solo con lei. È chiaro che è una bellissima donna, non sono certo io a dirlo e so che sono uno degli uomini più invidiati, in questo momento, dItalia. È la prova suprema questa, se passo questa prova, posso andare direttamente in paradiso. Se siamo qui è perché è l'esperienza giusta per noi in questo momento. Il fatto di essere così simili in questa riservatezza ci obbliga ad aprirci forse un po' di più. A quanto pare, Daniele non sembra essere affatto dispiaciuto di dover vivere a stretto contatto con la per una o più settimane, Bossari e Aida al grande fratello Vip, la coppia che piace. I due hanno preso così tanta confidenza che hanno già iniziato a raccontarsi a vicenda. Lei ha parlato della sua più grande rivincita nei confronti della vita stessa, lui dei suoi anni vissuti in depressione chiuso in casa. A quanto pare, i telespettatori stanno apprezzando davvero tanto questa improbabile e del tutto inaspettata coppia.